Ciao! Siamo io e mia sorella che non ce la fa più poverina no, perché abbiamo comprato. Tu? Abbiamo comprato un po' di roba per la scuola che è iniziata alle medie. Allora no. ho bisogno della cartellina, con i libri, con le squadrette. Ho fatto le squadrette fichissime praticamente così lo so. Si possono piegare, ma meglio non farlo, se no si rompono anche. anche Però se le pieghi un po' non si rompono. No, non si rompono. Beh, almeno con la, la riga dritta. Quella lì è proprio, questa grossa grossa, puoi piegarla quanto vuoi, va, pam, pam, pam. quanto vuoi. E eh, non si piega, perché dovrei metterla dentro? Che Che c'ho fatta? Ok, è e... quindi ma poi anche le squadre si piegano e non si rompono, è forte. E poi abbiamo preso, non abbiamo trovato le gomme profumate, anche se ci hanno... Tanto le compro domani. Ci hanno proposto di profumarle con il vix, no, lo spray, quello per profumare gli abiti cos'è. E mi fa mia sorella no. E però no, ne intendeva io, quali, io... quali, intendevi tu, so. Io lo vado a comprare domani a marca, cosa sì, sono ma, fieri. Ma cosa sono? Sono delle gambe. Non facciamo promozione ai locali. Allora. Allora, gambe ci sono dei cartoncini dove c'è sopra disegnato il gusto. Ecco, l'odore. Tipo? E... Ci tipo latte, essere... frutta, fragola, cioccolato che fa tanto schifo quella roba. Fa schifo il cioccolato. <ride> il cioccolato è buono di invece. Ova. Ah sì, quel cioccolato lì ti... ti piace, fa schifo. Quello lì non l'ho mai assaggiato, schifo. però. Comunque, vieni giù, vieni da di qua, e di là? Sì, ma noi andiamo di qua. Sediamoci. sediamoci. Tipo. Tipo, c'è un gattoncino. Che ha raffigurato, l'odore. Ecco, e poi quando la apri, si apre da sotto, se no se la apri da sopra si rompe. Uh -huh. Ecco, esce fuori una gomma che è tutta rettangolare con un colore. Tipo per il latte bianca, per la fragola. Io già l'avrei presa bianca? Bianca è buona, fior di latte. Ma è fior di latte il latte è bassa. Per tanto ci sono 5 ci gomme, gomme in un pacchetto, quindi costa 5 euro. Ma tipo quanto durano queste gomme? Ma sono tipo gomme da masticare? Ma non sono da masticare, sono gomme da cancellare. Non si può masticare? Eh sì, se vuoi. <ride> Le hai già masticate? Eh no, ma non sono mie. Poi faccio a masticarle. <ride> ma tipo il tuo gusto preferito? Fragola. Quali gusti ci sono? Beh, ne hanno usati pochi, ne ho usati solo 3 su 5. Mm, tipo quali? Uh, io ho usato fragola, cioccolato e uva. Preparo. Uva? Anche uva Ok io avrei preso già il latte e il cioccolato Però il cioccolato poi nera Come fa a cancellare se è nera? Non è nera è marrone Marrone vabbè che cancelli il marrone gli alberi Infatti poi li consumi <ride> Ma sono grandi? No sono... rettangolari così tipo So com'è la scuola? Come eh. sono le medie? Bene Ti piace bene, o no? Sì Dica dica dica Che cos'è che ti piace di, di meno? Con storie No veramente, l'intervallo poi i bulli che ci girano là. Oh, che noia. E invece cosa che ti piace di più? L'intervallo sempre. Ci piace l'intervallo. Allora adesso noi ci salutiamo. Abbiamo fatto la spesa, torniamo a casa, anche se non abbiamo tantissima voglia di tornare e a casa. Spero di non dover fare la pipì alla Iona perché fa schifo con i bagni. No, Sai, i questo... bagni dei maschi, quei bagni dei maschi Perché non è il bagno dei maschi? No, il bagno pipì. delle femmine è uguale a quello dei maschi Cioè, ci sono... Cioè, tipo, tu ti metti così e poi lo fai Allora, la Iona si fa la pipì in piedi Non si fa in piedi! <ride> allora, ho capito male Noi la facciamo da piegate I maschi da in piedi Allora, ah, non sono uguali Sono uguali perché la struttura è uguale Ah, hai fatto uguale il bagno. Eh sì, e io fino a una settimana fa andavo nel bagno dei professori. Hai di capito? Sotto. Appena iniziato, va già nel bagno dei professori. Lei. <ride> Però ora vado nel bagno delle femmine. Eh. Ok, allora So, Sei. salutiamo Ciao. il mondo di YouTube. Ciao. Ciao. Siamo Francesco Yoshi e... Desica 10. Desica 10, Seguite Ho pure la. chiamata Alessandra. Alessandra è mia sorella. È Yoshi, mio prenello. Yoshi Gobbo. Eh, ma io sono yep. buonato lui. <laughs> ah!